Credo sia fondamentale informarci, appunto, come, come primo punto capire che tutti noi siamo le vittime e troppo spesso sembra che la corruzione sia una cosa lontana o le mafie non ci riguardano magari direttamente, invece capire cosa vuol dire un crimine diffuso e prendere coscienza, in qualche modo arrabbiarci e attivarci è fondamentale per cambiare lo stato dell'arte e cambiare le cose in questo paese.